Questo emendamento l'abbiamo voluto fare ehm, perché voglio ricordare all'Aula che eh, mentre qui eh, si discute, il, soprattutto eh, quegli interventi del centrosinistra che abbiamo sentito anche molto critici, voglio ricordare che invece eh, al Parlamento proprio il centrodestra e ha approvato cioè il centrodestra il centrosinistra scusate, ha portato tramite il governo con un decreto legge firmato Gentiloni Padoan Del Rio una modifica proprio alla norma eh, sugli stadi eh, che appunto prevede che eh, le cubature intorno allo stadio possono anche essere residenziali ed è per questo eh, che noi invece vogliamo mettere un paletto già da subito in questa eh, deliberazione proprio perché eh, vogliamo eh, far ehm, Far sì che sia messo nero su bianco che le cubature eh, chiaramente eh, non debbano essere in un futuro eh, d'uso residenziale. Questo lo dico perché anche se è prevista appunto in quel decreto legge che tra l'altro è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24 eh, aprile e come sappiamo i decreti legge hanno 60 giorni di vigenza fin quando non, appunto, non vengono eh, poi eh, cambiati in legge. Ehm... Noi questo l'abbiamo voluto dire proprio perché rimane fermo, ed è questa una nota esplicativa del Ministero, che rimane fermo che saranno comunque i comuni ad avere la facoltà di adottare la variante urbanistica che appunto farebbe cambiare la destinazione d'uso da non residenziali a residenziali. Quindi eh, noi abbiamo voluto anticipare quel momento per essere così chiari che eh, ciò che è previsto nelle, eh, nelle cubature, nelle costruzioni di quel che rimane del business park in un futuro non potrà avere eh, appunto destinazione residenziale. Grazie. A lei consigliera, passiamo agli interventi in dichiarazione di voto. Non ci sono interventi in dichiarazione di voto?